sulla mia testa, in circoli tra gabbiani e colombi, è il battiscafo rosso fermato a mezza costa. Un walzer di magnolie e di gerani.